Eccoci in questa nuova puntata di B2B Back to Business. Oggi ho come ospite il dottor Mongelli. Benvenuto dottore. E allora, si presenti, di cosa si occupa, ci racconti un po' di lei. Io sono Gaetano Mongelli, sono un dottore commercialista, opero da più di dieci anni nel campo della consulenza fiscale, societaria, amministrativa e con, una con un paio di specializzazioni tra cui il controllo di gestione e l'internazionalizzazione. Uh, quando e come hai iniziato a fare questo lavoro? Io ho iniziato mh, più di dieci anni fa uh, dopo una breve esperienza in un'azienda dove ho potuto operare in tutti i campi sia dal, dall'aspetto amministrativo che dall'aspetto commerciale e poi mi sono, mh, mi sono messo in proprio, ho iniziato la mia attività così come tutti i commercialisti, ho iniziato a lavorare proprio eh, come professionista autonomo via via, per, facendo un percorso che mi ha portato a fare quello che faccio oggi. Durante questo percorso ci sono state delle difficoltà specifiche che ha riscontrato? Beh, io, a me piace pensare che le difficoltà le affrontiamo sempre, cioè ci sono sempre, e quindi è bello anche parlare del fatto che le si supera, per cui le difficoltà sono diciamo, all'ordine del giorno, legate agli aggiornamenti professionali, agli aggiornamenti normativi, a quello che accade anche nell'ambito nell della professione, per cui siamo vaccinati con, in maniera abbastanza direi, costante nell'affrontare e nel superare le difficoltà. Però se la, la domanda è, è mirata a capire il, il percorso, se è eh, agevole o meno, questo sicuramente non lo è perché eh, chi inizia una qualsiasi attività eh, deve sapere che non va da subito tutto come dovrebbe andare. Esattamente. Ha detto che si occupa di controllo e di gestione, ma anche di internalizzazione. Che cosa intende dire? Il controllo di gestione è un'attività uh, particolare, mirata a um, dare informazioni all'imprenditore legate all'andamento all economico della sua attività. Uh, soprattutto senza uh, dover attendere i dati riepilogativi del bilancio di fine anno cioè se seguire l'azienda la durante la sua attività uh, quotidiana cercando di dare informazioni molto, in molto importanti per mantenere la sua marginalità. Questo è il controllo di gestione. Poi è chiaro che eh, è un'attività molto più ampia. Volendola sintetizzare è appunto questo mantenere eh, i parametri di marginalità i necessari per poter tenere eh, viva l'attività dell'imprenditore. L'internazionalizzazione, invece, è un concetto molto ampio che Quindi, possiamo... mi perdoni, prima di passare a, al discorso della internalizzazione, Quando parliamo di controllo e gestione, mh, se non ho capito male, non dobbiamo confondere con il classico ruolo del commercialista dove sì. magari io imprenditore sono abituato a lasciargli le fatture una volta ogni mese, una volta ogni due mm -hmm. mesi, ora non più grazie alla fatturazione elettronica. Sì. Magari, a, quindi lascio le fatture, lui magari mi registra la contabilità sì. e ogni tanto ci vediamo e mi dà delle indicazioni su come sta andando la mia attività. Sì. Sì. Sì. Così non dovrebbe essere, mi pare di dire. No, no mh, il, il, sono due ruoli completamente diversi, sono due attività completamente diverse. L'incontro periodico con il commercialista, visto anche diciamo, dal punto di vista della uh, verifica dell'andamento della gestione, ha una sua finalità, uh, legata appunto a quella dell'adempimento della, dell a determinate scadenze fiscali. Quando parliamo invece di controllo di gestione parliamo di un percorso che affianca l'imprenditore quasi quotidianamente, cioè dà all'imprenditore delle informazioni che lo stesso deve, eh, o meglio, delle, delle indicazioni che lo stesso deve seguire durante la sua attività quotidianamente. Eh, il controllo di gestione significa entrare nel merito di quella che è la sua gestione del personale dipendente, ad esempio, oppure della gestione della sua modalità di acquisto, del suo rapporto con i clienti e del suo rapporto con i fornitori, del suo rapporto con gli istituti di credito entrare anche nel merito di quelle che sono le dinamiche con cui gestisce in alcune attività il proprio magazzino. Eh, non è oh, questa un'attività che possiamo noi svolgere a uh, istanti di tempo, è un'attività che se non si tiene sotto controllo, da qui il termine controllo, eh, può portare anche a delle inefficienze, può portare anche a delle perdite. Perdite che quando vengono riscontrate sono già di difficile eh, soluzione, o meglio, sono perdite eh, irreversibili, le, sì. le, le chiamo io. Ecco. Quindi con il controllo appunto l'imprenditore ha una sorta di cruscotto attraverso cui tiene sotto controllo, ripetiamo, per un diciamo gioco che... di parole, eh, sì. la sua azienda, quindi i costi, i ricavi, l'andamento... Eh, grazie a queste informazioni chiaramente lui può prendere, sia informazioni scelte, può, fare, può prendere delle informazioni attraverso cui fare delle scelte strategiche e scegliere ad esempio anche i prezzi di vendita, i prezzi di uscita a mercato, corretto? Esatto, esatto, perché sono tutte informazioni che impattano sia sulle scelte strategiche di medio e lungo termine, per esempio, che possono essere gli investimenti. Sì. Se io ho determinate informazioni su quella che sarà la mia marginalità da qui a 2-3 anni, posso pensare di riflettere su un investimento, un nuovo macchinario, un nuovo impianto e quant'altro. Così come impattano anche sulle scelte del pricing, perché se la mia marginalità mi consente di differenziare il mio, per esempio, pensiamo ad un marketing mix per un'azienda che ha più di un prodotto, sì. è chiaro che non. Sono delle, delle ho bisogno di queste informazioni per poter uh, agire anche in maniera opportuna. Eh, quando parlavo del rapporto con la clientela parlavo anche di questo, cioè è un esempio di quello che può essere il, uh, il potenziale utilizzo di queste uh, indicazioni che noi diamo uh, nell'attività pratica svolta dall'imprenditore, quindi il pricing, che è già una delle principali problematiche che ogni imprenditore deve, deve affrontare quotidianamente, quindi non, il prezzo non lo facciamo a fine anno, il prezzo lo facciamo ogni giorno, quindi questo è il concetto. Okay. Secondo la sua esperienza, da 0 a 100, qual è la fetta di imprenditori che ha un controllo di gestione? La mia esperienza mi porta innanzitutto a dire che l'imprenditore non va sottovalutato, cioè l'imprenditore ha al suo interno delle informazioni che ha maturato nel corso della sua esperienza, Io lo dico sempre a tutti gli imprenditori, cioè, ci sono tante informazioni che sono, eh, non devono loro chiederle a noi, loro le hanno già, il problema è che loro non sanno di averle, o meglio le gestiscono in maniera sbagliata, quindi noi non diamo delle informazioni, non insegniamo all'imprenditore la sua attività, noi diamo delle indicazioni all'imprenditore su come meglio organizzarla, quindi il controllo di gestione non è essere controllore dell'imprenditore. Il controllo di gestione va inteso come aiuto, come ausilio all'imprenditore stesso a mettere insieme tutte le informazioni che egli stesso ha, perché io non posso insegnare ad un imprenditore eh, il suo modello di pricing, altrimenti non potrebbe fare questo mestiere. E' già il fatto, il termine insegnare non piace do delle indicazioni all'imprenditore su come gestire meglio, al meglio, le sue risorse, perché le risorse vanno gestite, questo è il concetto. L'internazionalizzazione significa prendere il proprio modello di business e metterlo sul mercato internazionale. Mm, spiegati meglio. Significa fare quello che facciamo nel nostro, sul mercato nazionale, quindi le aziende nate sul, sul, sul nostro territorio, provare ad andarlo a fare fuori dal, dai confini. Eh, territoriale. Sul mercato nazionale noi non facciamo soltanto vendita, noi operiamo con le istituzioni, operiamo con gli istituti di credito, operiamo con, dal punto di vista legale, abbiamo eh, rapporti con i fornitori, la stessa cosa la dobbiamo saper fare all'estero. Questo significa, e questa è la differenza tra internazionalizzarsi e vendere all'estero, perché vendere all'estero significa esportare o vendere fuori dal, dai confini nazionali e ci si può limitare a fare questo. Un'azienda internazionalizzata deve essere in grado anche di gestire altri aspetti che, sono al, che vanno al di là della vendita. Questo in linea diciamo teorica nell'ambito di quelle che poi sono le attività che tutti quanti svolgono sul campo dell'internazionalizzazione è chiaro che Dare ad un'impresa un'indicazione un su come operare sui mercati internazionali significa eh, cercare di capire se questa impresa ha le potenzialità e le capacità per operarvi. Ci sono tante, tanti aspetti che si gestiscono nel campo dell'internazionalizzazione, eh, però è chiaro che vanno tutti collegati alla specifica impresa. Non c'è un modello che vale per tutti. No. Ogni impresa ha un suo impatto e ha un suo rapporto con i mercati esteri. Uh, già in prima battuta capire quali mercati andare a intercettare è già un lavoro preparatorio che necessita di tantissime informazioni. Quindi mi, mi, mi fa intendere che c'è comunque sia sempre un'analisi prima di Assolutamente. permettersi di affacciarsi in qualche altra nazione. Le analisi sono imprescindibili per due motivi. Uno perché dobbiamo capire se il modello di business della nostra azienda si adatta ad un particolare paese. E due, dobbiamo evitare all'azienda che magari ha fiutato o ha eh, pensato di avventurarsi eh, il più possibile di eh, avere problemi da questo, da questo tipo di avventura, chiamiamola così. Dobbiamo preparare l'azienda a eh, operare sul mercato internazionale. Um, non mi piace parlare in maniera teorica gli esempi ne possiamo fare tantissimi però io ad un imprenditore faccio sempre una domanda prima di intraprendere un percorso di analisi della, della sua azienda finalizzata all'internazionalizzazione la domanda è questa chi ti ha detto che il tuo prodotto barra servizio per quel particolare paese è, eh, è vendibile oppure fornibile. Posso interromperla un sì. attimo? In realtà quello che ho appena detto è un errore molto frequente anche in Italia, mm -hmm. cioè la maggior parte degli imprenditori uh, apre la sua azienda sì. perché è innamorata, innamorato del proprio prodotto e dà per scontato che il mercato abbia bisogno sì. di questo sì. prodotto. Sì. Sì. E ricordiamolo che infatti il... il il, mot il, il motivo più frequente per cui una startup fallisce entro i cinque anni è proprio perché il mercato non ha bisogno del prodotto che quella start-up produce. È confermato. Io aggiungo un altro aspetto, proprio per tenere un parallelo tra Italia e estero. All'estero noi abbiamo una, un aggravamento di questo, di questo sentimento, diciamo, di questa presunzione dell'imprenditore. Ovvero sia tutti quanti gli imprenditori italiani si... Sì, Uh, riparano sotto il mantello che, noi che da tutti quanti viene definito Made, made in Italy. Italy. Allora, questo è uno spauracchio che è la principale causa di fallimento delle iniziative imprenditoriali all'estero. Made in Italy non significa veramente nulla. Made in Italy può essere un, va un valore aggiunto ma se utilizzato opportunamente. Non è il fatto di... Uh, avere una propria azienda in italia certamente ha un valore aggiunto ma abusare di questo valore aggiunto è anche un errore ed è il principale errore che si commette quando noi andiamo all'estero quindi non è sufficiente creare un prodotto marchiarlo made in italy e spararlo all'estero no nella no, maniera più assurda no. va fatta un'analisi opportuna uh, capire ma tanto per cominciare capire gli usi di un, di un popolo se noi vogliamo vendere in germania e non abbiamo la più pallida idea di come, eh, di come, di, di, del senso che il, il consumatore tedesco ha rivolto ad un determinato prodotto, anche se è made in Italy, facciamo fatica a pensare di poter fare del business in quel paese. Eh, spesso e volentieri questo, questa fase preparatoria si salta. E il motivo è semplice, il mondo è pieno di commerciali, mm -hmm. il mondo è pieno di gente che fa l'export manager, gente con la valigetta piena di contatti, che si presenta alla merce degli imprenditori e gli promette dei fatturati. L'imprenditore già il solo fatto di, avere, di fare un, una quadra dal punto di vista economico, ok, il pricing più provvigione più markup uguale guadagni sicuri, pagamenti tra virgolette diciamo sicuri, ok, partiamo. In realtà c'è molto di più rispetto a questo, perché possiamo anche essere investiti da una serie di problematiche, spesso vuol volentieri un imprenditore superficiale non considera attentamente l'ipotesi di una contestazione internazionale. O peggio ancora, firma... I contratti internazionali, i contratti di fornitura internazionale con una disinvoltura diciamo molto pericolosa. Fare un'analisi preventiva, fare consulenza all'internazionalizzazione significa anche questo, non firmare questo contratto così com'è perché ci sono delle cose da cambiare. Esempio, uh, non accettare questo tipo di fornitura, non accettare questo termine di resa, non accettare questo pricing uh, stai molto attento alla normativa doganale per determinati paesi, stai molto attento a quelle che sono le problematiche fiscali, oppure, per esempio, stai molto attento ad avere a che fare con determinati paesi. Panama, quindi cioè, ci sono tante informazioni che noi dobbiamo dare all'imprenditore che vuole andare all'estero, mm -hmm. e non sono come, diciamo, spesso e volentieri, gli imprenditori superficiali, come dicevamo prima, eh, tenute in debita considerazione, perché vedono il fatturato come un obiettivo di, di facile raggiungimento e il fatturato che è la principale. Quindi, secondo la sua esperienza, quali sono gli errori maggiormente eh, commessi? Allora, il principale errore è proprio questo. Innanzitutto di essere molto superficiali nell'analisi eh, del mercato di arrivo. Uh, perché è un'operazione ed un'attività che viene completamente delegata al nostro tramite. Quindi, che si tratti di un importatore, che si tratti di un distributore o di un agente, tutta questa, questa attività viene delegata a questa, a questa persona o a questo gruppo di persone. Invece, no, mh, proprio l'imprenditore che vuole correttamente e attentamente operare sui mercati internazionali deve. In prima persona dotarsi al suo interno di una struttura capace di fare questo tipo di attività o quantomeno di avere eh, la possibilità di controllarla e questo è un errore. Poi chiaramente ce ne sono tanti altri che sono legati alla singola eh, esperienza perché ogni imprenditore che abbia in passato avuto esperienza all'estero ne potrà raccontare una. Um, le cose più gravi accadono quando, per esempio, si rischia parecchio dal punto di vista del pagamento. Quindi bisogna stare molto attenti anche a questo, a questo aspetto che è fondamentale. Dando per scontato che il deal che si è concluso ha ottime, diciamo, ottimi fondamentali dal punto di vista economico, finanziario, c'è da dire che va seguito anche il post deal. Quindi se io voglio entrare in un mercato, la vendita spot mi va bene, la seconda vendita spot mi va bene, per posizionarmi in quel mercato devo fare quanto, tanto altro, devo capire il mio prodotto, come è penetrato in quel mercato. Tu dicevi bene, bene poc'anzi, le stesse cose che si fanno in Italia vengono replicate all'estero. Mm -hmm. Io dico sempre, è vero, replichiamo, ma con delle regole del gioco un pochettino diverse. In più, soprattutto, bisogna essere eh, completamente... Al corrente di tutti i rischi legati alla vendita all'estero, quindi rischio paese, rischio eh, pagamenti internazionali, rischio contrattuale quindi, e quant'altro. Chiariamoli meglio: quali sono i maggiori, i, i maggiori pericoli che derivano da una gestione così superficiale? I maggiori pericoli sono quelli innanzitutto di non incassare, già questo basta, quindi di non incassare oppure la, la marginalità la possiamo anche. Considerare un pericolo secondario perché, come ho detto prima, l'imprenditore prima di poter eh, operare o comunque prima di eh, spedire o, o, o fornire un cliente internazionale sicuramente eh, è in grado di farsi due conti. Per cui non è quello il problema principale, il problema principale è incassare. Questo è, è fuori discussione. Altra, altra problematica è eh, legata al fatto che non tutti i paesi sono uguali. Quindi se io riesco a vendere in Germania, non è detto che la stessa cosa la possa fare in Spagna. Sì. Questo è un altro pericolo. Cioè, non è, il mio modello di business non è universale, non è universalmente con, riconosciuto dai mercati. Ogni mercato ha una sua peculiarità, così come ogni mercato può più o meno gradire il mio prodotto. Sì. Allora... Questo anche perché, la, ad esempio, lì dove dovesse esserci un problema, la legisla legislazione italiana è completamente differente dalla legislazione di un'altra nazione. Sì, perché io spesso faccio un esempio agli imprenditori che mi presentano una, un modello di contrattualistica internazionale. No, no, mettici il foro italiano perché io voglio essere tutelato. Non è vero che è sempre così perché spesso e volentieri la normativa del paese di arrivo è molto più semplice, molto più eh, elastica mm -hmm. rispetto a quelle che sono le problematiche, eh, diciamo, commerciali. Per cui, se noi sappiamo già che in un paese, con un arbitrato eh, di quel paese, è facile, diciamo, svincolare, sbloccare la, la, la trattativa, perché dobbiamo andarci a ingessare con la normativa italiana. Questa è, un, è una delle tante ipotesi che possiamo fare. Correttamente, come dicevi prima tu, ci sono delle differenze che non è facile conoscere, perché sono 199 paesi, a meno che non ci troviamo di fronte a, voglio dire, un guru mondiale della, del diritto non troveremo mai una figura capace di conoscere tutte le 199 le normative. È chiaro che ci sono nell'ambito commerciale delle convenzioni internazionali che intervengono e quindi che sono opportunamente riconosciute tra stati, per cui è più facile gestire questo tipo di problematica. Tuttavia è buona norma capire che cosa accade nella pratica se è cosciente del fatto che quel mercato o quei mercati possano recepire in senso positivo il proprio prodotto barra servizio se eh, hanno avuto ovviamente delle esperienze in passato perché insegnano le esperienze sì. e se la loro azienda ha determinate, eh, diciamo, determinate caratteristiche, caratteristiche, requisiti, requisiti eh, basilari per poter intraprendere questo tipo di percorso. Non è obbligatorio averle tutte c'è uno screening preventivo su quello che è appunto l'apparato, generale dell'azienda. Dopodiché si entra nello specifico. Quindi è una, una specie, se, correggimi se sbaglio, di radiografia su quello che è il modello di business dell'azienda. Sì, la radiografia è chiaro, tu mi insegni, non la fai in due secondi. Cioè, recepisci delle informazioni, le analizzi, cerchi anche di, di approfondire, soprattutto quelli che sono dei... Delle, gli elementi essenziali, quindi per esempio, se abbiamo un'azienda prodotto centrica, cioè che basa tutto il suo modello di business e sul prodotto. E purtroppo ce ne sono tante. È chiaro, eh, cerchi di, di lavorare sul prodotto, cerchi ovviamente di lavorare sul, sul punto di forza de, dell'azienda in questione, che è appunto il prodotto. E, e tante informazioni sono lì, ce le ha di fronte cerchi di fare delle, non hai neanche necessità di avere grossa collaborazione da parte dell'imprenditore, perché il prodotto è quello, ci sono i mercati che ti danno informazioni su come re, recepiscono o meno questo tipo di prodotto. Sì. Se invece l'azienda, oltre ad essere prodotto centrica, è anche, diciamo, mercatocentrica, nel senso che ha anche l'ambizione di essere riconosciuta in quanto brand... Eh, perdonami, è come eh, dovrebbe essere. Come dovrebbe essere. Lì ovviamente interviene eh, un'altra parte della nostra analisi che, che ricopre tutta l'azienda. Quindi parte anche e soprattutto dalla fase produttiva fino ad arrivare alla fase, diciamo, del marketing che tu conosci meglio di me, legata proprio a eh, arrivare a capire il brand in questione, come deve essere poi portato e eh, sviluppato nel mercato di. Posizionamento di mercato. Posizionamento ok, di mercato. perfetto. Quindi, quali sono, se ci sono chiaramente, le differenze che individui nel uh, suo modello di business? Il modello di business di un'azienda: eh, diciamo tendenzialmente, non è, una, um, eh, non è sbagliato cercare di replicarlo anche all'estero, perché eh, significa mantenere un'identità, se vogliamo. Quindi io non posso chiedere ad un'azienda di chiamarsi uh, Giuseppe in Italia e Francesco in uh, Francia. Però sicuramente ci sono delle caratteristiche... Ci sono delle caratteristiche che vanno soprattutto a, uh, ad intersecarsi con il ragionamento che facevo poc'anzi, ovvero intanto capiamo il, pro, il paese d'arrivo, che paese è, in quel settore in cui operiamo noi, come uh, si opera... E, il consumatore finale di quel paese come vede il nostro prodotto l'approccio che dobbiamo tenere col consumatore per esempio di quel paese anche con le, le autorità di quel paese per cui non si non si traduce in una traduzione letterale del nostro modello di business nella lingua madre del paese d'arrivo no si traduce in, in generale, nello studio di quelle che sono le, le peculiarità di quel paese. E quindi se dobbiamo, si, una, si fa un'analisi costi-benefici finalizzata a capire se il nostro prodotto va modificato e in che misura va modificato. Per esempio il packaging, Ci sono, per, per, facciamo un esempio che, che può dare l'idea di che cosa stiamo parlando. Ci sono paesi nel mondo che non comprano un pacco di pasta se non è con doppio fondo quadro. Cosa, Cosa vuol dire? Significa che il pacco di pasta classico, così come lo compriamo noi al supermercato, in quel paese non viene venduto così. Viene venduto con una forma particolare, perché il consumatore di quel paese è abituato a comprarlo con il doppio fondo quadro, chiamiamolo così. Non puoi presentarti col tuo packaging nazionale in quel paese lì. Quindi lo devi cambiare. Questo per te che cosa comporta? Comporta dei costi? Va valutato, ecco perché quando dico non è sempre positiva la risposta all'imprenditore, cioè l'imprenditore deve sapere che spostarsi può comportare, oltre a delle diciamo, difficoltà iniziali, anche dei costi, sì. che vanno soppesati. Possiamo parlare di investimenti, investimenti che necessitano ovviamente di un'analisi approfondita. E qui ritorniamo al controllo di gestione, perché è chiaro che per poter fare questo tipo di attività devi essere in grado di dare anche delle informazioni eh, opportune in tal senso. E dobbiamo andare a vendere un, eh, un nostro prodotto con un cambio di packaging in Canada, abbiamo delle ottime potenzialità perché il, il prodotto piace, è made in Italy, va bene ok lo, lo possiamo far passare eh, sicuramente come pricing e come markup ci siamo perché il mercato di arrivo ha un prezzo medio eh, molto accattivante però c'è da mettere sul campo una serie di iniziative quindi cambio di packaging una serie di attività anche dal punto di vista del marketing vogliamo capire cosa c'è da fare sul nostro sito internet perché abbiamo due lingue ce ne manca una terza dobbiamo aggiungercene una quarta ci sono alcune aziende che vendono in Cina che hanno tolto tutte le lingue internazionali e hanno lasciato l'italiano e il cinese si sono accorte che non ha senso parlare al cinese in inglese una, sì, un infatti, esempio classico io, visto diciamo. che hai aperto questo discorso eh, visto che io me ne occupo è un classico errore della maggior parte delle imprese fare il sito, chi sono, dove sono, cosa faccio e contatti okay. quando in realtà un sito internet dovrebbe essere calibrato e misurato sulle informazioni che il pubblico sta cercando tenendo conto chiaramente, come anche tu stesso prima hai affermato del contesto socioculturale e della uh, nazione in cui andiamo a competere eh, è corretto perché tra l'altro tu mi insegni che il sito internet non è un qualcosa di statico, è un qualcosa di dinamico. Certo. Spieghiamolo, cioè io, io, spesso e volentieri l'imprenditore mi dice no io ce l'ho già il sito, è tutto a posto, sono già fornito, dobbiamo soltanto andarci a fare una fiera in Germania. Io lo guardo e ok, diamo un'occhiata, cerchiamo di capire cosa c'è, cosa non c'è in realtà eh, il nostro sito è un nostro, non è un biglietto da visita è qualcosa di molto più approfondito Profondo, sì, sì. Cioè, ehm, tante, tanto per cominciare io lo paragono sempre a, a, allo zapping in, in tv un, un cliente noi non, non, diciamo non, non dobbiamo essere presuntuosi però un cliente eh, se sta eh, appunto fa, operando eh, sulla, sulla, sulla, sulla tv di casa propria, eh, a, spesso e volentieri, ha l'impatto le, eh, legato da un canale piuttosto che da un altro. E questa è una, è una, è una forma, diciamo, di, di, eh, eh, di reazione che noi dobbiamo intercettare. Quindi se noi dobbiamo intercettare un cliente, dobbiamo capire sul nostro sito che cosa ci dobbiamo mettere, finalizzando al, al, proprio ad intercettare il cliente stesso. Quindi è una cosa che se passiamo dall'Italia dall alla Germania, ha necessita, necessita di alcuni accorgimenti. Se passiamo dalla Germania all'India, ce, ce ne sono degli altri. Se passiamo dall'India all'America Latina, ce ne sono tanti altri. Quindi il bello di questa attività è proprio quella di andare a scoprire le peculiarità del paese in cui ci accingiamo ad andare, per poi riportarli opportunamente e far capire soprattutto anche a coloro che ci vedono per la prima volta che noi abbiamo un vissuto tale che ci ha portato ad avere la nostra organizzazione eh, opportunamente, diciamo, creata per, per avere a che fare con tante realtà internazionali. E, è un percorso che non si crea dal nulla, si arriva, sia, è un percorso, è appunto, diciamo... percorso. Esatto. Percorso. Esatto, è un percorso per cui il bello è svegliarsi dopo qualche anno e scoprire che la propria azienda ha un respiro internazionale. Ecco, quando uno mi chiede internazionalizzazione che cos'è, è questo. Cioè, dopo qualche anno, la tua azienda è riconosciuta come un'azienda capace di operare su mercati internazionali. In questo caso, in questo senso, indistintamente. Cioè, siamo in grado di replicare il nostro modello di business facendo degli opportuni accorgimenti Dappertutto. Oppure siamo in grado di riconoscere il mercato che non si adatta al nostro modello di business e quindi scegliere di non andare, perché potrebbe essere una scelta opportuna. Certo, certo, certo. Allora, quindi operare nei mercati esteri rappresenta un'opportunità per le imprese? Sì, è un'opportunità perché innanzitutto significa eh, andare alla ricerca e trovare obiettivamente fatturato il fatturato sul mercato nazionale è in calo e al di là di quelle che poi sono le politiche che possono essere portate avanti ma ci sono delle opportunità proprio perché il, soprattutto per il mercato per i prodotti italiani sotto questo aspetto io voglio rivalutare il concetto di made in italy come detto prima made in italy è uno spauracchio pericoloso però opportunamente utilizzato ci fa capire che le opportunità ci sono. Ci sono tanti paesi che richiedono eh, non soltanto prodotti italiani, che richiedono anche servizi italiani. Um, Ad esempio, non sottovalutiamo la capacità del real estate italiano. Le maestranze italiane sono molto richieste. Io sono fresco, uh, rientro uh, da una missione mh, che, abbiamo, che abbiamo tenuto a Sydney, in Australia, dove sono rimasto sbalordito dal fatto che eh, richiedono spesso e volentieri eh, manodopera italiana, manodopera italiana in tanti settori, perché ci sono grosse opportunità, ma manca eh, il personale. Quindi non è pensare ai mercati internazionali come soltanto a eh, diciamo, punti di approdo dei nostri prodotti. Tutt'altro, il mercato internazionale va visto anche a 360 gradi come un'opportunità per le aziende che hanno diciamo, la possibilità di eh, diciamo, confrontarsi su, nel, nei loro settori di appartenenza anche a livello internazionale. Le opportunità sono tantissime, i paesi sono ognuno diverso dall'altro, ehm, numericamente e è anche superfluo fare delle previsioni, però i fatturati che possono essere garantiti da uh, realtà internazionali sono uh, obiettivamente uh, di tutto rispetto e di tutto rilievo, anche e soprattutto perché ci sono uh, le opportunità che vengono anche sponsorizzate dalla, dalla capillarizzazione delle entità che uh, fanno uh, tutto l'anno uh, uh, marketing per il nostro Paese quindi pensiamo alle agenzie ICE all'estero, pensiamo alle Camere di commercio italiane all'estero, quindi non pensate che eh, l'imprenditore italiano sia da solo quando si affaccia sui mercati internazionali, tutt'altro ci sono tantissime realtà che possono essere in te, i, diciamo, eh, interpellate per capire se ci sono opportunità e in che misura possono essere intercettate. Detto questo chi come noi vuol fare consulenza eh, mirata a, appunto a accompagnare le aziende sui mercati internazionali, deve avere questi eh, punti di riferimento proprio perché sono fonte di informazione importante da poter poi trasferire alle aziende. Eh, le opportunità sono tantissime e nascono ogni giorno, quotidianamente, anche e soprattutto eh, per quelle aziende che non avrebbero mai Pensato di poter operare sui mercati internazionali. Sì. Uh, dottore, quindi può, farmi un esempio, può farci un esempio di aziende che lei segue, in quali mercati esteri le sta accompagnando, le sta seguendo, la portata del fatturato di queste aziende? e il settore in cui operano queste aziende. Oh, il, il primo esempio che si può fare è parlare della, della, di uno dei campi più gettonati del made in Italy, il, il food. food. Quindi ovviamente su quello, anche se il, il, il food io lo intendo anche come soprattutto chef e come, come personale in grado di poter sviluppare la cucina italiana all'estero. Ma se ci limitiamo a parlare dei prodotti, di chi produce, io seguo alcune aziende che mh, producono eh, pasta, per esempio. Eh, purtroppo non possiamo fare nomi, ma sono aziende sì, note a livello nazionale. Sì, okay. sì. E, mh, I fatturati ovviamente sono parecchio elevati. Eh, la, la cosa interessante è sapere che queste aziende che seguo eh, nel corso degli anni hanno... Eh, switchato se vogliamo la percentuale di fatturato all'estero da minoritaria a maggioritaria addirittura quindi se parliamo a una delle aziende che seguo io ha un fatturato all'estero che è il 70% del totale del fatturato che loro fanno per, cui, per farvi capire proprio perché eh, i mercati internazionali una volta, una volta entrati è chiaro che qui parliamo di realtà che operano da, da tantissimi anni sui mercati internazionali. Sì, possiamo sottolinearlo questo aspetto perché molto spesso l'errore che si commette o oh, magari è un errore, è una presunzione di valutazione che il risultato possa arrivare dall'oggi al domani, no. tra l'altro con un minimo investimento economico e di tempo, um, così non è. No, non è così perché se noi chiediamo ad un imprenditore quando è iniziato la sua carriera imprenditoriale e ovviamente l'ha iniziata in italia perché salvo casi strani oggi qualche start up potrebbe già da, ma, ma limitatamente ad alcuni settori operare il giorno dopo la sua costituzione sul mercato internazionale ma tolto questo caso diciamo limite ogni imprenditore italiano ha storicamente iniziato nel mercato diciamo domestico e il giorno dopo non aveva i fatturati che aveva oggi quindi non si può pensare di fare la stessa cosa all'estero e il giorno dopo avere i fatturati eh, attuali anche all'estero per cui è chiaro che si lavora certamente si lavora per poter operare da subito con dei, dei risultati accettabili ma la penetrazione del mercato, il posizionamento tutti quei bei termini che noi conosciamo attentamente e eh, anche un po' abusati o sì, eh, necessitano della, della tempistica Corretta. Io, lo dico, io dico, parlo di tempistica corretta perché non è un cliché, non è un modello replicabile, come dicevo prima. Se io ho iniziato, se io ho, fatto, ho, ho prodotto, ho raggiunto un obiettivo diciamo, del, dell'aumento del 10% grazie alla Germania, non posso pensare che grazie alla Francia raggiungerò il 10%, posso pensare dovrò innanzitutto cominciare a lavorare in Francia, in più potrei anche domani trovarmi di fronte alla sorpresa che la Francia mi fa aumentare il fatturato del 20%, perché scopro che il mio prodotto è gradito molto di più dal, dal, dal, dal, dal, dal cliente francese, per cui non esiste un modello, o quantomeno non esistono delle statistiche che tra parentesi a me non sono mai piaciute, chiudo parentesi, da poter proporre al cliente. Io al cliente non propongo numeri, io propongo azioni. Poi le azioni portano i numeri. Questa è, un, è una conseguenza. Ma le azioni sono necessarie. Se dobbiamo vendere numeri, facciamo un altro mestiere, che è un mestiere diciamo, tra che a me non piace. Più che numeri, magari ond'essere fraintesi, numeri basati sul, sul nulla, su sul ipotesi, nulla, esatto, okay. esatto. No, e non su dati storici o dati di analisi, analisi. Esatto. Allora, dicevamo, quindi, oltre al food, uh, quali altri settori e in quali mercati esteri? Allora, il, il, oltre al food io seguo anche alcune aziende che operano sul, nel mercato del, del mobile, per esempio. Um, I mercati esteri sono si spazia dall'Europa agli Stati Uniti, um, anche il Medio Oriente, uh, l'America Latina. Uh, sono tutte aree... Che prima o poi intercettiamo. Non vorrei fare un'ipotesi su un paese più, più performante rispetto no. ad un altro e sarebbe anche sbagliato in quanto, come dicevo prima, ci possono essere dei prodotti che performano di più su una determinata area e, un, e di meno rispetto ad un'altra. Per cui l'analisi settoriale la si fa al momento, parlando, dialogando con l'azienda, capendo l'azienda, cercando di capire che prodotto ha o che servizio ha, e, e quindi di conseguenza capire quali sono i mercati più opportuni a cui rivolgersi. Eh, ci sono degli strumenti che noi utilizziamo preventivamente eh, e so, in, quel, in quel caso è l'unico caso in cui mi affido alla statistica. Faccio un esempio. Se io ho un'azienda che produce divani, posso innanzitutto capire quel tipo di prodotto come in questo momento è scambiato a livello mondiale. Se io mi accorgo che c'è un paese che sta importando dall'Italia la maggior parte del prodotto chiamato divano, ho già un'informazione. Ed è un fatto, non è un'ipotesi. Un no. Se sto in questo momento capendo che la Russia sta importando la maggior parte del prodotto alimentare italiano, qualsiasi azienda che opera nel mercato internazionale che si occupa di agroalimentare, la posso innanzitutto eh, le posso proporre la russia ma perché c'è un fatto dopodiché c'è l'analisi dell'azienda perché il prodotto dell'azienda potrei anche scoprire che a prescindere dalla statistica non è idoneo così com'è ad entrare in russia normative dogane richieste di certificati richieste di informazioni preventive registrazione del prodotto molte aziende confondono la registrazione di un prodotto con la registrazione del marchio sono due cose completamente separate c'è protezionismo a livello mondiale c'è protezionismo anche nei confronti dei prodotti non soltanto nei, nei, nei confronti dei marchi la registrazione di un marchio è una mia cautela personale io che sono un'azienda con un marchio lo vado a registrare perché a, attiene a un interesse personale mio la ricezione un prodotto invece va nella direzione della richiesta da parte del paese di arrivo di tutelare le analoghe aziende che producono la stessa cosa sul mercato nazionale per cui se io ti do l'autorizzazione ad entrare col tuo prodotto tu lo puoi commercializzare se questa autorizzazione ti viene negata non devi neanche iniziare eh, facciamo anche questo verifica preventiva sul piano normativo delle cose che è necessario sapere Prima di operare materialmente sul mercato internazionale. Questo è, diciamo, i settori sono questi, eh, anche ultimamente mi sta intrigando parecchio anche l'idea di, ecco, di esportare la, uh, la manifattura italiana. Quindi, anche nel campo, per esempio, dell'edilizia potrebbero esserci delle ottime opportunità. Ci stiamo lavorando, anche con, io faccio parte di un di un pool di, di, di professionisti che operano sui mercati internazionali eh, con cui abbiamo, diciamo, stiamo mettendo in piedi un progetto eh, finalizzato all'esportazione all di quella che è, è la, eh, la maestria dei, diciamo, delle aziende italiane eh, ho avuto anche delle, degli, ottime, degli ottimi feedback proprio su come viene vista la manifattura italiana in alcuni settori e questo è un qualcosa che tu devi hai l'obbligo di rappresentare ad un qualsiasi interlocutore nazionale, cioè devi far capire a chi opera in quel settore che mh, fuori poi magari non faranno nulla, però mh, sappiate che una, uh, ci sono delle ottime opportunità per chi opera in determinati mercati e in determinati settori proprio perché sono ben visti in generale dal, mh, dal paese di riferimento e quindi eh, sono opportunità molto importanti. Come deve comportarsi un'azienda una volta entrata in un mercato estero? Deve entrare in punta di piedi e deve mantenere eh, la sua, diciamo, il rispetto per il mercato estero. Ci sono degli accorgimenti sì. che, di cui deve tener conto? Allora, eh, il mercato estero è eh, una fonte di informazioni, che vanno, così come accade nel mercato domestico, opportunamente analizzato. Vanno ricercate quotidianamente queste informazioni. Non possiamo noi avere la presunzione di sapere che una volta entrati, una volta avuto il feedback positivo sul nostro prodotto, questo feedback rimarrà tale in eterno. Quindi bisogna sempre mantenersi aggiornati, cioè capire, per esempio, io vendo in Germania, dal 2011 in Germania è in vigore una normativa che è l'analogo del CONAI italiano sullo smaltimento degli imballaggi. Il governo tedesco, per esempio, di recente ha dato la disposizione a tutte le aziende che operano col mercato tedesco di uniformarsi a questa normativa. Chi non lo fa è semplicemente fuori. Quindi, stiamo assistendo ad aziende storicamente presenti sul mercato tedesco tedesco, che vanno in difficoltà perché non hanno adeguato il loro, eh, diciamo, modello di business al rispetto di questa norma. Quindi? Puoi avere il tuo marchio, puoi avere la tua, il posizionamento che vuoi, puoi avere i fatturati che vuoi, puoi avere il riconoscimento a scaffale che vuoi, se non ti adegui sei fuori dal mercato. Sì, questa Questo è una cosa è. che spieghiamo sempre ai nostri clienti e insegniamo agli imprenditori, Ascolto proattivo e costante al mercato per aggiornare in maniera periodica almeno una volta ogni anno un anno e mezzo il proprio piano di marketing e di conseguenza rivedere un attimo il proprio modello di business certo, inoltre aggiungo pianificazione e controllo pianificazione e controllo e aggiungo non dobbiamo essere tanto presuntuosi da pensare che sul mercato internazionale siamo da soli ci sono i competitors e i competitors fanno la stessa cosa che facciamo noi, per cui non è, non è fare la guerra ma è cercare di capire il mercato dove sta andando, anche grazie soprattutto a quelle che sono le performance delle nostre, dei nostri competitors. E non è spionaggio industriale, è appunto mantenersi attenti a quello che cade intorno a noi. Fa sempre parte dell'ascolto proattivo, no, perché molti dicono, no, no, io non, non osservo i miei concorrenti, non mi interessa di quello che fanno gli altri, Potrà uh, anche questo approccio visto. possiamo dire un po gentile al mercato quando così in realtà non è. Non è, non è, non è. Ma, ma tra l'altro io, eh, diciamo, non è necessariamente spiare il concorrente assolutamente e anche capire siccome noi abbiamo delle controparti abbiamo degli interlocutori gli interlocutori dobbiamo anche diciamo saper stimolare se io ho un cliente non, non faccio neanche una domanda da due anni cioè mi limito a prendere il suo ordine a processarlo, a trasmetterglielo e a, <ride> sì. e a incassare però non ho chiesto mai nulla al mio cliente su piace il mio prodotto, non piace cosa è migliorabile, feedback. cosa possiamo fare noi per poter incrementare eventualmente, oppure differenziare. Sono tutte informazioni che non possono nascere in Italia. Cioè, queste informazioni nascono lì. Sì. In Italia nascono le, queste informazioni, ma per il mercato domestico. E anche qui, Genova ti dice una cosa, Venezia te ne dice un'altra. Per cui, le tue informazioni tu le devi andare a ricercare... Sempre nell'ambito di quella che è la tua attività di controllo, pianificazione, gestione, eccetera, eccetera, ma sempre con, interloquendo opportunamente con la tua controparte. La tua controparte, in questo caso, è il tuo cliente finale. Sì. Può essere un importatore, può essere un distributore, può essere l'agente. Apro una piccola parentesi. L'agente che lo paghi a fare? Se hai un agente, quantomeno deve lavorare. Il suo lavoro è anche questo, non è soltanto, tra virgolette, mandarti gli ordini del cliente e mandarti la fattura delle provvigioni, ce n'è tant'altro. È vero anche però che dovrebbe essere l'azienda a dare i giusti strumenti alla gente per poter monitorare appunto. L'azienda la, deve stimolare, in generale deve stimolare, perché lo stimolo è la cosa che eh, non può mancare mai. Dopodiché ci sono tantissime cose, ovviamente non, non insegniamo, io non, non, veramente non voglio insegnare niente a nessuno perché tanti imprenditori che ci ascoltano lo fanno già e lo fanno bene, apro proprio una, una, una, una piccola finestra su questo aspetto, io gli imprenditori che, ho, eh, che, che conosco, che ho riconosciuto e che continuerò a conoscere parto dal presupposto che sappiano lavorare, per cui il loro mestiere lo sanno fare benissimo. Non insegniamo questo, no. abbiamo, non abbiamo la presunzione di farlo, abbiamo delle informazioni da dare, poi chiaramente delle indicazioni sempre in, in contraddittorio con l'imprenditore, perché questa è consulenza. La consulenza non è dire ad un imprenditore fai così e basta, la consulenza è confrontarsi su determinati aspetti, dare delle informazioni che l'imprenditore può recepire a suo vantaggio e mettere in pratica per poter ottenere dei risultati. Eh, tornando al discorso del dell'organizzazione della sull'area sull internazionale seguire sia quello che ci dicono i clienti ma anche quello che accade a livello di paese potremmo noi avere delle difficoltà per esempio a operare con alcuni paesi perché ci sono dei molti pensiamo alla, alla Libia pensiamo all'Egitto tante aziende italiane operano in, que, in, que, in quelle aree uh -huh. ma non è un diciamo lì è una polveriera per cui bisogna stare sempre sul chi va là Stare attenti anche e soprattutto alle modalità con cui si sta cambiando eh, eh, l'utilizzo della eh, normativa internazionale in determinati paesi. I dazi, quello che sta succedendo tra Cina e Stati Uniti, che impatto avranno a me, operatore italiano che vende in Stati Uniti e o oh, Cina? Queste informazioni vanno non è leggersi solo le 24 ore, è, hanno un impatto reale, non è... Uh, avere cultura internazionale oppure, oppure cultura generale, sono informazioni importanti, basilari. E poi un altro consiglio è cercare di capire se ci sono delle opportunità di uh, confronto anche a livello proprio nazionale, nei paesi di, diciamo, di, di riferimento, a livello settoriale. Quindi, tenersi sempre aggiornati su quelle che sono le fiere di, di, di settore a livello internazionale sia in italia che all'estero um, non, non, non sono uno sponsor delle fiere internazionali in generale non sono uno sponsor delle fiere internazionali ci sono alcune realtà commerciali che se le fanno tutte va bene N nulla in contrario uh, salvo verificare l'analisi anche qui: costi benefici uh, se le dobbiamo fare, almeno alcuni accorgimenti li dobbiamo avere, perché la fiera internazionale ha un costo e, soprattutto, deve avere un obiettivo, una finalità. Così come, e concludo, bisogna spesso e volentieri farsi vedere fisicamente dal nostro cliente. Eh, è sbagliato pensare di dover girare il mondo, è sbagliato il contrario. Restare in Italia, tanto c'è la gente, tanto c'è l'importatore, tanto c'è il distributore, no, ogni tanto una passeggiata per farci vedere fisicamente dai nostri clienti è molto importante, perché io l'ho visto, lo vedo quotidianamente quando mi trovo di fronte a un cliente, eh, un conto è parlare ad un cliente, persona fisica, di fronte a me con impressioni, con tante cose che mi vengono dette in quell'occasione, un conto è rispondere ad una mail o a una Skype call. Tanti colleghi miei optano per le Skype call per una questione obiet obiettivamente logistica, però anche quelle sono importanti, cioè significa eh, dialogare con il nostro cliente. Vis -vis. Esatto. Ok, dottore, adesso una domanda un po' più profonda. Che cos'è per lei questo mestiere, ma soprattutto perché fa questo mestiere? Allora, questo mestiere per me è innanzitutto uno stimolo. Eh, va detto che. La, uh, la categoria a cui appartengo sta attraversando un periodo, quella dei commercialisti, quella dei commercialisti. sta attraversando un periodo storico, importante, storico di... importante, ci sono una serie di mutazioni sì. genetiche che si stanno verificando e nel corso degli anni in realtà il nostro mestiere ha subito profondi, profonde, diciamo, profondi cambiamenti che hanno via via portato la categoria a non svolgere più attività consulenziale. Io con l'internazionalizzazione ho riscoperto la consulenza, cosa che nel corso degli anni tanti miei colleghi hanno mai perso. È bello sedersi a un tavolo con il cliente e dare delle soluzioni. Uh, oggi queste, queste attività per chi svolge attività fiscale, contabile, e si sono ridotte veramente al lumicino perché oggi è una serie di adempimenti costanti ogni anno sempre di più c'è la, vol la volontà di snellire tante procedure ma in realtà nella, nella praticità questo non accade per cui si perde di vista la consulenza invece sul campo internazionale ho scoperto con piacere che la nostra categoria ha tutte le capacità per potersi confrontare sui mercati internazionali Chiaramente, se dovessi dare dei consigli, poi magari li diamo anche alla ad alcuni colleghi della categoria. In prima persona però eh, ho riscoperto quello che è la, la motivazione per cui svolgo questo mestiere e che ho riscoperto... Anche perché, dottore, sono venuto in possesso di un'informazione per me importante. Voi, i commercialisti italiani sono tra i più rinomati e tra i più bravi al mondo, proprio perché la burocrazia italiana e la fiscalità italiana è molto particolare. Sì, allora, uh, questa è una cosa che io ho scoperto, proprio <ride> uh, guarda caso, confrontandomi uh, giù a Sydney con uh, dei colleghi de appartenenti a alle Big Four, che sono le, le più grandi aziende internazionali che si occupano di consulenza. Loro mi hanno fatto notare questa cosa, che la normativa italiana, le, eh, diciamo, la burocrazia italiana eh, fa sì che chi opera in questo campo eh, possa agevolmente affrontare la stessa eh, attività o proporre la stessa attività alle aziende italiane all'estero, Uh, proprio perché le normative, spesso e volentieri, sono molto più facili e, e sono molto più snelle, ecco, se vogliamo, uh, proprio sui mercati internazionali. Tanto è che uh, molti uh, operatori internazionali pensano che la categoria del commercialista italiano abbia un quid in più rispetto all'omologo all uh, anglosassone, chiamiamolo così. In realtà le due cose si devono necessariamente fondere, perché è vero che noi siamo in trincea e quindi siamo abituati a lottare con la miriade di normative, soprattutto con una pressione fiscale che avvolge l'imprenditore da, da, da più direzioni, però è altrettanto vero che eh, quindi noi abbiamo la fantasia, il commercialista italiano è fantasioso però è altrettanto vero che il commercialista, o chiamiamolo il CPA anglosassone per esempio, ha la pragmaticità, ha proprio loro sì che fanno consulenza, cosa che noi in Italia, come dicevo poc'anzi, eh, nel corso degli anni eh, pian piano ci è stata tolta, per cui il giusto mix delle due Anime sarebbe l'ideale per qualsiasi azienda che volesse operare nel campo internazionale, ecco perché torno al concetto di consulenza. Così facendo mi rendo conto che oltre ad avere, delle, come commercialista italiano, ad avere una, una formazione acquisita sul campo molto forte, eh, ho la possibilità anche di fare consulenza alle aziende ed avere quel minimo di soddisfazione personale che non guasta per fare qualsiasi tipo di attività. È possibile contattarla? Se sì, come e dove? Allora, io sono, posso essere contattato sia uh, sui canali social, perché sono presente su tutti i social, LinkedIn, Facebook. Come con, la trovano? Uh, Gaetano Mongelli. Uh, posso essere contattato via mail all'indirizzo all mongelli.consulting.gmail.com Posso essere contattato anche tramite, diciamo, uh, uh, numero di telefono per chi ne necessita di consulenza numero che trovano sui suoi canali online, no. chiaro okay. che, sono, che, che è ovviamente pubblicizzato sì. e il mio studio è a, ad, ad Altamura in via Ugo Bassi numero 40 eh, dove chiunque volesse magari avere informazioni eh, potrebbe okay. contattarmi. C'è qualcuno che sente di dover ringraziare allora, innanzitutto io ringrazio te, Angelo, perché mi sembra, <ride> mi sembra il mio. La ringrazio. Innanzitutto ringrazio te, Angelo, per questo spazio che mi stai concedendo. Um, ovviamente eh, tanti ringraziamenti vanno sempre, in qualsiasi cosa noi facciamo, vanno doverosamente a, alle nostre rispettive famiglie, perché eh, per chi opera su, diciamo, nel campo della consulenza spesso e volentieri c'è il rovescio della medaglia che è dettato dal fatto che noi sottraiamo spazio importante alle nostre famiglie. Purtroppo questa è una cosa che non tutti sanno riconoscere, per cui chiunque operi e chiunque faccia qualcosa nella sua vita deve sempre ringraziare eh, chi gli dà la possibilità, non pesando più di tanto, di poterla, diciamo, di poterla portare a termine. Perché il nostro lavoro, chi fa consulenza, non conosce orari, non conosce i, fini, i fine settimana, non conosce le festività quasi. È sbagliato dirlo, ma è giusto riconoscerlo. Per cui, se la domanda è chi devi ringraziare, io ringrazio semplicemente i miei familiari perché mi danno diciamo, la possibilità di eh, continuare a fare questo mestiere con, la giusta, eh, con il giusto entusiasmo. Perché spesso e volentieri, quando ciò non, è, non accade, quando non c'è il supporto, eh, viene, viene, va a impattare negativamente sull'entusiasmo che tu hai per fare. Un qualsiasi tipo di attività do dopodiché ringrazio soprattutto anche i miei, eh, i miei clienti perché sono loro che mi stimolano diciamo il sale della consulenza noi, noi operiamo grazie a loro per cui è un, do è un dovere quello di ringraziare la, il grado di fedeltà che loro ci riconoscono tutto qua perfetto come vede il mercato italiano o, o il mercato estero tra dieci anni Beh, in, come vi dicevo prima, non sono un amante delle previsioni e delle statistiche. Uh, una cosa è certa, tanti anni fa si cominciava a parlare di globalizzazione. Uh, ed, è ed è arrivata. Oggi si parla di digitalizzazione ed è ed arrivata. È arrivata. <ride> uh, se dovessimo fare la combinazione di questi due aspetti uh, potrebbe saltare fuori un mostro, però in realtà... Io vedo il mercato eh, internazionale fra 5-10 anni eh, essenzialmente come lo vediamo oggi, ma con un grado di interscambiabilità tra, eh, nel, diciamo raggiunto dalle aziende italiane tale da poter essere agevolmente in grado di seguire eh, di, di, di, di, i, i propri obiettivi a prescindere da quelle che sono le barriere eh, geografiche perché si assiste sempre di più ad una maggiore integrazione, ad una maggiore eh, consapevolezza della, della, delle potenzialità che noi abbiamo eh, ad operare sui mercati internazionali. Questo è sicuramente un maggior grado di integrazione proprio delle aziende italiane, di consapevolezza delle aziende italiane per operare sui mercati internazionali, perché è un percorso che si sta eh, via via espandendo dal punto di vista numerico non ho, non ho idea, non, non mi vorrei neanche avventurare, sinceramente. Lei invece? Come io si vedo, vede tra 5? <ride> tra 5-10 anni io mi vedo sicuramente, a, io spero, di vedermi così come sono adesso, cioè con l'entusiasmo per, per, per, per il mio lavoro e, e soprattutto con un pizzico di soddisfazione legato non tanto all'aspetto diciamo economico, um, reddituale, ma soprattutto al grado di eh, feedback positivi raggiunti per i progetti che via via andremo a, a stimolare e a seguire nel campo internazionale, perché questo potrebbe essere effettivamente un, un ulteriore stimolo a portare avanti questa attività. Bene dottore, io la ringrazio per la sua presenza e per i suoi preziosissimi consigli. Ci vediamo nel prossimo episodio di B2B Back to Business.